Immaginate di vivere in una città dove i vostri comportamenti sono sottoposti a un giudizio e sulla base della vostra affidabilità potete accedere o meno ad alcuni servizi. Facciamo un esempio molto pratico. Vi dimenticate di pagare una multa, non potete comprare un biglietto del treno. Fate male la raccolta differenziata e le autorità se ne accorgono perché di fronte alla raccolta differenziata c'è una telecamera a riconoscimento facciale che vi riconosce e riconosce eventualmente come fate la raccolta differenziata, venite penalizzati in qualche modo, magari non potete prenotare una visita medica. È quello che in Cina si chiama il sistema dei crediti sociali, un sistema che in questo momento è in sperimentazione in diverse città cinesi. Non esiste ancora un database nazionale all'interno del quale sono posti tutti i cittadini, ma in alcune città esistono già dei progetti pilota, sulla base dei quali ogni cittadino ha un punteggio, ad esempio 100% e sulla base di come si comporta viene più o meno penalizzato, perde punti praticamente. Il principio che guida tutto questo è la cosiddetta affidabilità, che è una qualità necessaria per ogni cittadino affinché la società sia armoniosa. In questo senso rientrano sia la capacità del Partito Comunista Cinese di mobilitare le persone, sia il Confucianesimo. Se può sembrarci molto distante, in realtà il caso ad esempio del coronavirus ci avvicina in maniera incredibile alla Cina. Pensiamo semplicemente a tutta la discussione sul tracciamento praticamente delle persone. In Cina esiste già il cosiddetto codice salute che va a incontrare proprio la questione dei crediti sociali. Sulla base della propria condizione praticamente di salute una persona può accedere o meno a certe aree della città. Tutto questo sottintende naturalmente un nuovo concetto di cittadinanza, cioè nelle future smart city in Cina e anche in Occidente chi potrà viverci? Probabilmente chi sarà considerato affidabile da un'autorità. In Cina accade per il Partito Comunista, da noi potrebbe accadere attraverso un'azienda o un governo.